benvenuti in questo nuovo video oggi faremo una nuova ricetta di cucina cioè il tocco non vuole la mannità però voi potete metterci nutella bene iniziamo con andiamo a vedere quindi gli ingredienti eh sì vediamo cosa abbiamo di buono qui le uova ok L'olio di girasole, mm. lo zucchero, perfetto, la maizena o amido di mais, credo okay. che sia la stessa cosa. Poi de, dobbiamo grattugiare il limone, solo la scorza. Sì, perfetto. e poi della marmellata o come ho detto già. Nutella con... o cose cremose e pasticciose. Buono, quindi possiamo iniziare con il nostro procedimento. Eh sì. Quindi partiamo. Iniziamo con sbattendo le uova e dividendole da i bianchi con i rossi eh sì però prima lavatevi le mie mani giusto, giusto, giusto l'igiene è sempre importante vai allora proviamo io mi aiuto con questo oggetto questo attrezzino che così usano i bambini ok, io adesso come faccio a tenerlo? tengo io ok, grazie qua qua qua vieni su e voilà va che bello questo lo mettiamo qua dopo lo buttiamo ecco fatto qua. quando tutto. diventerete più pratici potrete anche tirare via sotto ok pulito lo buttiamo qui via qua busta elettrica mm -mm. sapete questa è questa qua che abbiamo fatto cioè il, il bianco dell'uovo si può fare la meringa francese con l'aggiunta dello zucchero, eh? Sì, proseguiamo via. Adesso aggiungiamo lo zucchero pian piano. questa meringhetta eh ecco Proprio, qua vedete deve essere perfettamente gli spuntoni ci sono quindi vuol dire che è perfettamente montata eh, bravissima sì. adesso facciamo e aggiungiamo la scorza di limone la scorza di un buon limone qua fatevi aiutare da un adulto e grattugiate il limone di sotto se no lo buttiamo via tutto <ride> dobbiamo ricamare il limone la scorza vai vale. a 1 livello 1 adesso metteremo i gialli dell'uovo i tuorli ok uno alla volta. volta ci aiutiamo con un cucchiaio se vogliamo io sì, ok e mescoliamo con la frusta aggiungiamo l'olio grazie alla marisa che alcuni chiamano le capesole abbiamo travasato il tutto ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao un, certo. sì. no, sì, qua, un po' ciao ecco qua la mettiamo ciao ciao ciao ciao gusto già ciao a prendere fuori come abbiamo già detto, mettiamo l'olio di semi di girasole. Un po' alla volta. Mm -hmm. E giri. Ok. Ecco qui. Ne mettiamo ancora un qua. E mescoliamo. Mescolate per bene. Da non formarsi. Da non formare il grumo. Wow, sta prendendo una forma che la consistenza perfetta guardate fai gira Giugiamo. aggiungiamo ancora l'amido cioè l'olio um, e andremo poi a mettere l'amido l'amido ecco bellissimo ah intanto abbiamo messo il, il forno acceso a 180 gradi mm -mm. così è già preriscaldato vai gira pure prendiamo questo biliboccino di olio e mescoliamo ecco qua dobbiamo mescolare molto siete già iscritti al mio canale beh se non l'avete già fatto iscrivetevi entrate a far parte del club dei cammini wow club di super e Caminini. mettete anche like per... e poi att attivate anche la campanellina per non perdervi i miei video uh. se volete anche essere salutati nei video possono scriverti giusto nei commenti sì. o nella mail che giulicami.kids.com. La, giulicami. uh -huh. la trovate sotto al link in descrizione o nel video che comparirà in blu. Adesso continuiamo con la nostra ricetta. Ci aiutiamo con un sesaccino e se facciamo la. L angolo. L angolo un po' alla volta sì, così. e giriamo intanto Quindi forno statico a 180 gradi per 13-15 minuti, a 180 gradi. Invece a 170 gradi, o 175, sempre per lo stesso tempo, quindi il ventilato. Nel frattempo abbiamo preso una tortiera e abbiamo messo la carta forno. Ok, che andremo a versare il nostro composto. Mm -hmm. Mescoliamo ancora un pochino. E adesso beh. andiamo a versarlo. Okay. Metti pure la frusta la, la via. Ci facciamo aiutare dalla marisa e la versiamo. Inizia a versarla, bene. Vai vai giù Wow. con l'uso di un cartoncino la stendiamo per bene su tutta la teglia sono passati e adesso è l'ora di tirare fuori il nostro rotolo io tiro io fuori. Uh. Mi sembra anche molto buono. Adesso credo che. Adesso lo lasceremo raffreddare e dopo. Vedete? Adesso l'abbiamo sfornata e l'abbiamo lasciata raffreddare un pochino. Adesso toglieremo la carta. La carta forno che abbiamo usato per la cottura. Via, via, via, via. qua. Adesso la parte più difficile, facciamo, ok, adesso prendi tutti e due e con un gesto velocissimo, giri, tiri via, vai, e perfetto perfetto adesso vediamo come è buono adesso andiamo a farcirla adesso abbiamo preparato la nostra confettura di fragole Guardate! Mm. Ecco qua! Mm. Quindi se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete i like e ciao! c'è ah,